Oltre la collina, camminando, si scorge un piccolo villaggio. La strada sale e si innerpica su un fianco della montagna. In lontananza svetta la sagoma di un campanile. Dietro le montagne sono ancora innevate. Segno che la primavera è arrivata, ma non ovunque. E lassù è ancora inverno arrivo alla fine della mulattiera e a cogliermi trovo un immenso e colorato prato fiorito il vento leggero fa danzare i fiori spostando lo sguardo a sinistra ecco spuntare una piccola casa in pietra ben curata con gerani bianchi che adornano i piccoli balconi poco distante abita un maestoso albero di pesco dai fiori sgargianti dal profumo inebriante la sua ombra trasforma in gioia tutto ciò che sfiora l'aria è fresca la luce di un giallo digitale all'improvviso salto corro seguendo il vento poi quando mi ritrovo sdraiata sull'erba alta e pungente seppur sfinita sento una pace per padermi. quasi inspiegabile era la prima volta che salivo in questo piccolo Angolo sperduto, ma in realtà mi sentivo a casa, al sicuro, felice in equilibrio con tutto ciò che mi circondava. Perdersi per poi ritrovarsi, chissà a quanti sarà capitato.